Che il Vangelo venga utilizzato in qualche modo per fare riferimento alla propria vita e trovare una risposta, una consolazione per la propria sofferenza, per le malattie, per ottenere una guarigione, insomma, nella preghiera, questo può anche starci, ma che addirittura ci si avvalga del Vangelo perché... Bisogna poi fare giustizia circa questioni che riguardano i beni materiali, qui c'è questo tale dalla folla che chiama Gesù in, quasi come giudice e gli chiede di, appunto, di impegnarsi eh, perché dico, dice così, no, Dio mio fratello che divida con me la parte di eredità che mi spetta, insomma entrare nel merito di questioni che riguardano i beni materiali, Gesù dà una risposta repentina uomo eh, chi mi ha eletto giudice tra te e le tue cose, tuo fratello e poi continua, eh, continua appunto allertando i presenti state lontani dalla cupidigia perché non sono i beni che fanno la felicità, i beni non salvano l'anima non è che non si debba possedere dei beni, ma i beni vanno visti in maniera funzionale ad un percorso di vita che ci deve condurre ad amare gli altri, a relazionarci con gli altri e ad essere felici non tanto per le cose che si posseggono, ma per le cose che riusciamo a distribuire agli altri, a donare, a condividere con gli altri. Cum panis, condividere, dividere con. E questo deve essere l'obiettivo di ogni buon cristiano, di ogni persona direi, perché ce ne accorgiamo anche in ampio, ad ampio raggio in mondo laico quanto sia difficile poi eh, ottenere essere felici. Talvolta ecco, se l'affidamento lo si fa sulle cose materiali o anche sulle persone, ci, si può rimanere delusi, scottati in un certo senso, perché le cose materiali non danno la felicità in maniera assoluta. Quindi quella espressione del, del ricco che dice «Io ormai ho raccolto, ho raccolto fiumi di frumento e quindi posso costruire addirittura altri magazzini e riempirli, anima mia, hai a disposizione tante cose, mangia, bevi, divertiti» stolto dice Gesù, questa notte stessa ti sarà tolto tutto ciò che hai, nel senso che eh, c'è questa precarietà della vita, dobbiamo fare i conti con la precarietà della nostra vita, con le nostre fragilità non saranno certamente le cose a darci delle garanzie, ma piuttosto l'amore per l'altro, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. A questo riguardo Don Antonio Bello diceva, no? Quanta gente ha i soldi ed è infelice, ha tante cose ma eh, tante cose riscaldate, diciamo così, ma ha freddo lo stesso, ha la salute ma è corrosa dalla noia, ha tutto per vivere ma fa tutto per morire, non di solo pane vive l'uomo, è questo il senso, non di solo pane può vivere l'uomo perché la vita eh, deve necessariamente intrecciarsi con la vita degli altri, il riferimento per noi è Dio, Dio amore, ci dona amore e ci invita a, tempo, a sua volta ad amare di più, ad amare gli altri e se abbiamo qualcosa la dobbiamo condividere, perché condividendo che c'è la gioia e la felicità e poi la vita eterna. Buona domenica!